qui, siamo con il signor Roger De Menek recentemente eletto parlamentare vero? esatto e prima, da 5 mesi, da cinque mesi sì. e prima era sindaco di quale città? del comune di Ponte Nelle Alpi, provincia di Belluno al nord del, dell'Italia, estremo nord ecco, e adesso si trova qui allo Piano Lab con noi allora volevamo chiederle come vede questo evento, qual è la sua impressione e anche se c'è un rapporto tra lo Piano Lab è una delle eccellenze dell'Italia oggi. Beh, intanto sono molto contento di essere qui perché non avevo mai visitato questa realtà e perché credo che il punto di unione sia proprio la costruzione di una vicinanza fra la politica e la cittadinanza, soprattutto quella attiva come quella delle associazioni e anche della struttura di PianoLab. Eh, per me questa è un'opportunità perché oggi faccio un'attività nel Parlamento italiano e il confronto con i cittadini è una parte fondamentale per capire come cambia la società e per cercare di eh, risolvere per quanto possibile i problemi dei cittadini. Quindi questo è un contenitore ideale per eh, sviluppare questo tipo di rapporti fra le persone che sono la base della vita politica. Bene, forse è troppo presto per dire se c'è qualche frutto di questo confronto. O oh, C'è già qualcosa che si porta in via. Parlamento? Sì. Beh, eh, effettivamente dopo cinque mesi devo dire che l'attività di sindaco da un punto di vista del rapporto con i cittadini è molto più gratificante, no? il parlamentare anche perché va a Roma è più distante dai cittadini, però devo dire con soddisfazione che se uno ha la disponibilità, l'attività di parlamentare ti offre tante occasioni come questa di oggi e quindi questo credo sia già il primo elemento di positività, eh, la possibilità di parlare con tanti mondi, con tante persone anche diverse da un punto di vista eh, culturale e di estrazione anche stessa politica e quindi di allargare gli orizzonti perché eh, io credo che oggi la politica abbia bisogno anche e soprattutto di unità ma di allargare gli orizzonti e non essere chiusa in se stessa. Beh, grazie. Grazie a voi.